Direi che eh, già la sua lettura ha perspicuamente rappresentato quanto era nelle intenzioni eh, mie come prima firmataria ma anche degli altri colleghi che stanno mh, controfirmando. Eh, si tratta appunto del progetto urbanistico dell'ambito di trasformazione ordinaria prevalentemente residenziale R13 Tordecenti Sud in località tenuta la perna e eh, In riferimento alla, um, alla documentazione che supporta eh, questo, uh, questo atto, eh, chiediamo, appunto, eh, giusto all'articolo 65 del regolamento del Consiglio comunale che eh, si possano avere chiarimenti e approfondimenti per eh, le circostanze che sono evidenziate nel corpo eh, della richiesta di sospensiva stessa eh, che eh, sono inerenti alla, eh, alla eh, validità eh, dell'autorizzazione ehm, della, della, dell paesaggistica e eh, poi appunto eh, per quello che riguarda la procedura fallimentare del Consorzio Michelangelo. Eh, queste sono eh, delle questioni che eh, fanno, come dire, eh, alzano dei dubbi eh, sulla regolarità di tutta, eh, della, della, eh, del mh, della, perfezionamento diciamo, del processo di tutto quanto e quindi per avere assoluta certezza che tutto sia in ordine e che questa vicenda possa avere lo sviluppo eh, corretto, eh, vediamo che nei tempi stabiliti eh, possiamo avere risposte circa eh, la validità e, e, e, di, di quanto richiesto. Credo non, non ci sia altro perché è abbastanza semplice insomma, la richiesta, non è che sia eh, complicata. Grazie.